Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo delle impostazioni di OBS Studio. Questo video sarà una parte delle impostazioni, perché le impostazioni sono tante e vale la pena spiegarle con calma, quindi ci saranno altri due video che parlano delle impostazioni. Quando voi aprite OBS Studio avrete OBS vuoto, perché vi mancano da costruire le scene e da impostare le fonti. Anche queste cose non ve le spiegherò adesso perché nel mio modo di spiegarvi OBS Studio prima impostate correttamente le impostazioni, scusatemi il gioco di parole impostate le impostazioni, e dopo create le fonti corrette rispetto alle impostazioni messe in maniera corretta. Allora il penultimo pulsante di OBS Studio è impostazioni. Si apre un menu che è questo che vi sto facendo vedere in questo momento sto usando lo stesso OBS studio sia per registrare che per farvi vedere le impostazioni quindi potrete vedere in alcuni punti che le mie combo box non sono apribili, cioè non posso cliccarci vedere il contenuto ma vi spiegherò lo stesso cosa ci sta dentro e cosa si può impostare allora la prima cosa da vedere è Casomai OBS non sia stato installato in italiano potete scegliervi la lingua in italiano e vi consiglio di mettere il tema dark perché è un tema che stanca di meno gli occhi. Tutto qui, in questa finestra non c'è altro. Passiamo a trasmissione. La trasmissione equivale alle live streaming. Allora si fanno tante live streaming su YouTube e anche per esempio su Uh, Facebook, allora ci sono un disastro di servizi tutti scritti qui. Ce ne sono tantissimi, ce ne sono anche altri. Questi sono più usati, ok. In un uh, prossimo video vi spiegherò come si creano gli streaming su YouTube. L'importante è sapere che lo streaming su YouTube fornisce una chiave, la chiave è del singolo streaming che va inserita qui dentro e quando si preme sul pulsante avvia trasmissione in OBS Studio parte lo streaming di YouTube semplicissima la cosa quindi lato OBS ve l'ho spiegato adesso quando andrò a spiegare comunque lato eh, YouTube tornerò a spiegarvi eh, anche questa funzione qui in OBS però è bene saperlo già da adesso andiamo a vederci il nostro output allora qui non posso cliccare perché sono in registrazione ma ci sono due modalità semplice e avanzata allora la semplice la vediamo subito allora si lascia tutto così com'è e si va a vedere soltanto se nella codifica c'è qualcos'altro oltre h H.264 quando è che può esserci qualcos'altro? quando avete una scheda video che supporta un driver con la GPU tipo Nvidia con il codec CUDA NVENC per esempio su Linux è scritto NVENC Ok, voi potete mettere quel codec in modo da sfruttare la GPU e meno la CPU. Perché se notate su OBS eh, in basso a destra c'è mm, eh, time del rack e poi più a fianco c'è la CPU e la percentuale di quanto è eh, stressata in questo momento. Per me è solo il 13%, ok? E, mm, poi avete anche le impostazioni build rate audio, ok? E poi avete qua uh, il codificatore da usare. Se voi mettete ultra fast usate molto di meno la CPU. E quindi anche se usate H2S4 perché non avete altri codificatori. Per esempio io ho una scheda video Intel in questo momento sul portatile. Non ho codec strani per avere la GPU in utilizzo e Quindi ho solo h 2 ma utilizzando Ultra Fast riesco ad avere la CPU adesso è al 15% to. tra il 14 e il 15, sta andando. Ecco, l'altra cosa interessante è dove registra OBS il nostro file. L'ho messo nella cartella video di, della mia home, ok. E poi ho impostato il formato MP4. L'ho messo la qualità stessa della trasmissione che mi serve una qualità buona ok l'altra cosa che ci può interessare è l'audio l'audio eh, qua ci sono tutte le um, e per i file audio e il campionamento allora per un video tutorial si può comunque lasciare 4400 40, va bene se siete musicisti volete fare un, una sessione live di musica eh, guardate il, campione, il campionamento che avete in questo portatile ho la possibilità di andare a 48. Ok, metto una qualità audio più alta e riesco a registrare con una qualità migliore. Poi il canale stereo, eh, volendo posso andare fino a 7.1, eh, avendo anche i suoni che girino in 7.1. Poi eh, se no non ha senso avere il 7.1. Poi posso avere tutte le periferiche audio eh, che registrano, tipo quello che sento sul desktop, apro Spotify, registro Spotify quello che sento al microfono, per esempio io ho il microfono Rode NT USB, come vedete dalla lista, però io sto usando default, eh? default, voi direte, ma non dovrei avere abilitato Rode NT USB per registrare con Rode, Ni? allora su eh, il mio sistema che è Linux OpenSUSE e sto usando KDE Plasma come desktop, Posso dire a Capri Plasma di avere la priorità sulle periferiche. Allora il mio portatile ha sia la scheda integrata audio e la scheda eh, che è dentro a Rode nel Clio USB. Cioè quando attacco Rode diventa scheda audio eh, anche Rode. Tutte e due le schede assieme le ho messe in priorità in modo che funzioni il rode se attaccato come scheda video e microfono e se non è attaccato il rode funziona la scheda audio integrata e il microfono del portatile, tutto qui, invece sistemi come windows ho visto che ogni volta bisogna andare a dirgli qual è la periferica da usare perché sennò i eh, vari valori dei volumi non si muovono, ecco. Allora l'altra parte dell'esplicazione video ve la farò eh, la prossima volta Adesso ci soffermiamo sull'audio E vediamo altre due cosucce sull'audio Allora per farvi vedere i eh, volumi dell'audio Faccio un bello stamp a video Ok E salvo quello che vedo io su OBS Adesso me lo sto salvando Lo salvo prendo il pulsante salva e lo salvo come screenshot png salva ok mi ha detto anche di sovrascrivere perché ce l'avevo casualmente da sul desktop adesso apro l'immagine e la metto tutto a schermo Allora vedete qua il mixer c'è le file che non sono configurate bene per esempio il microfono non si alza il volume quindi da qui Ancora prima di registrare potete verificare se il microfono funziona O se Spotify è aperto prende da audio desktop di mm, eh, OBS Studio Questo è un primo controllo che potete fare Poi per la regolazione dei volumi I volumi non devono mai andare sulla parte rossa Altrimenti l'audio distorce I volumi devono andare nella parte eh, gialla perché è un buon volume e sufficientemente alto per sentirsi in eh, device tipo il mio cellulare okay? e se l'audio la, è sempre sul verde è troppo basso quindi in, in cellulari potrebbe non sentirsi e questa è una cosa abbastanza importante altra cosa da controllare vedete qua che ci sono dei pulsanti su eh, i due periferiche audio cioè sono tipo degli ingranaggi e là dentro c'è le impostazioni avanzate. allora Le impostazioni avanzate adesso ve le faccio vedere. Una delle impostazioni avanzate è proprietà audio avanzate, che è questa, questo menu qui. Come vedete, nelle proprietà audio io ho messo un sync offset a 250. Premessa: l'audio viene processato prima del video perché il video è più pesante. Quindi, se non mettete nessuna impostazione voglia allo standard. E vedrete che il vostro eh, audio di parlato non è in sincrono col video cioè prima sentite l'audio e poi vedete muovere le labbra allora mettete 250 sia su audio desktop che su mix aux e così avete un sincrono della eh, persona che sta parlando e l'audio eh, che sentite vi garantisco che 250 è un parametro che va bene su tanti computer e più scarsi e più potenti. Va bene sempre 250. Allora, per farvi capire che veramente il video con l'audio con la 250 di ritardo funziona bene ed è sincronizzato col video, adesso ingrandisco la webcam. Sto parlando. E credo che voi vediate il mio parlato in sincrono con le labbra. Quindi è così che funziona. Ci ho messo um, 4-5 ore per trovare questo numero, però è, secondo me è il numero magico che deve essere utilizzato. Altre impostazioni che ci sono è filtri. Nei filtri, che è questa la finestra, cioè, eh, ci sono tre tipi di filtri. compressore, incremento, sensibilità d'ingresso. Allora, il compressore rende sempre l'audio allo stesso volume, sempre tutto alto. Eh, non so, non l'ho mai usato. Io mm, Posso servire, se volete, che l'audio venga sempre ascoltato e bene sul device, tipo questo. Invece, quello che uso spesso è la sensibilità dell'ingresso. Cioè, eh, dire che sotto una certa soglia l'audio non si deve sentire. Se, per esempio, siete in una conferenza dovete registrare il relatore davanti al palco del relatore ci sono gli uditori che sono seduti un uditore può avere il pacchetto di patatine e sgranucchiare. allora voi volete che si senta solo eh, non l'uditore ma il relatore allora cosa fate mettete eh, sensibilità di ingresso mettete il microfono molto vicino al, al relatore e praticamente tutto quello che è sotto una certa soglia non viene eh, sentito, si spera che e non si senta e, um, il personaggio che sta mangiando quelle patatine ok che è veramente è un casino non vorrei mai che si sentissero questi suoni se avete la sfiga di avere il microfono troppo distante o di avere un volume basso per qualche motivo voi sconosciuto potete usare incremento e alzate il volume al molto più alto rispetto al massimo che c'è sul mixer per me queste sono le prime eh, in, farinature sulle impostazioni, nei prossimi video continueremo sempre a parlare delle impostazioni, quindi ci saranno sicuramente altri due video per le impostazioni, poi più avanti ci sarà anche il video che parla di scene e fonti perché vi ho detto che avete ancora OBS vuoto e più avanti ancora avrete il video che parla di Youtube e delle live streaming eh, mi raccomando se avete qualcosa che non capite o pensate che nella lista dei prossimi video che vi ho accennato manca qualcosa eh, potete scrivermelo sotto a questo video perché mi fa piacere avere un feedback con quelli che stanno guardando questi video perché questi video non li sto facendo per me a me non me frega niente io queste cose le so spero di eh, questo mio sapere a altre persone e riescano a utilizzarlo per fare dei video tutorial eh, anche più belli dei miei. Per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.